dopo questi due interventi molto concreti, il mio sarà concreto però sicuramente più, più in piccolo no? eh, da questo punto di vista. Io sono Tomasone Eugenio, psicologo, psicoterapeuta, eh, lavoro come diceva Domenico eh, con i, gli amici del Movimento Apostolico Cecchi, soprattutto della Lombardia, con i quali abbiamo cominciato la nostra collaborazione con lo scorso progetto che era mh, le famiglie oltre quindi sul, eh, alla luce soprattutto della legge che era uscita sulla vita eh, sul, su, dopo di noi. Alla luce di questo eh, in Lombardia abbiamo organizzato una serie di incontri, abbiamo preso delle famiglie con le quali favorivamo degli incontri periodici e in contemporanea le famiglie venivano con i ragazzi. I ragazzi, eh, i ragazzi C'erano dei momenti insieme e dei momenti invece che andavano in parallelo, cioè si lavorava con le famiglie attraverso un confronto e attraverso la discussione di argomenti che le famiglie esponevano e attraverso soprattutto poi invece dei momenti laboratoriali con i ragazzi che potevano lavorare sul teatro soprattutto sulla manipolazione. Eh, questo soprattutto per, eh, dava sicuramente eh, sollievo, eh, le famiglie sono molto sole mh, di fronte al discorso della, della, della disabilità della disabilità complessa, eh, è vero quello che diceva eh, la dottoressa che mi ha preceduto sulla disabilità complessa non si spende nessuno perché, eh, non si spende nessuno, eh, perché ovviamente si è portati a pensare che eh, la diagnosi, quando una diagnosi eh, sanitaria, quando una diagnosi sociale è ritenuta irreversibile non si dà speranza. Eh, ci si dimentica che già nella diagnosi c'è quello che una persona non può fare il nostro compito è invece cogliere le potenzialità come diceva il, il professore che, che, che mi ha preceduto eh, questo è un, un elemento importante che mh, non emerge mai ma non emerge mai perché c'è poca abitudine a, a ognuno di noi a lavorare sulla propria disabilità in generale sul rapporto che abbiamo a partire dai normodotati con la propria disabilità perché delle disabilità più o meno conclamate più o meno visibili ma le abbiamo tutti e nella misura in cui riusciamo a entrare in contatto con il nostro vissuto e con le nostre emozioni che riguardano il nostro, le nostre debolezze, le nostre fragilità, eh, noi riusciamo a comprendere, e entrare sicuramente in empatia eh, anche con chi ha delle disabilità molto più, molto più complesse, molto più gravi. Per cui in, si tende a ritenere che la disabilità complessa sia qualcosa di irreversibile, che non, non possa darci nulla e credo, riprendendo dall'ipotesi dall che faceva Michela, credo, sì. Ecco, eh, prima credo che eh, sia importante l'ascolto, sia importante un'osservazione, sia importante sempre. Eh, riprendendo anche un concetto che eh, ci richiamava Domenico prima, noi non stiamo né davanti né dietro, noi dobbiamo lavorare con le la persone, non per le persone. è importante questo concetto, spesso eh, l'operatore eh, tende a, a, così, a porsi a, eh, anche involontariamente in una posizione di... Eh, come posso dire, portatore di verità, portatore di ricette. Verità e ricette su queste cose non esistono perché comunque la prima cosa che lega in tutte queste cose è la relazione con l'altro. E la relazione con l'altro può essere costruttiva nella misura in cui io sono lì a costruire il progetto con te, con la famiglia e quant'altro. E quindi un lavorare non per te, ma lavorare soprattutto con te. E secondo me questi sono concetti molto, molto importanti, sembrano banali, ma per chi ci lavora... Il sottoscritto ehm, lavora sulla disabilità direttamente e indirettamente da sempre, in quanto cieco dalla nascita. Per cui, eh, voglio dire, eh, nei vari ruoli mi sono ritrovato a essere gestito e nei vari ruoli poi più da adulto, non dico a gestire, ma sicuramente a pormi, a tentare, voglio dire, eh, di, di pormi in questa posizione che è quella di davvero eh, condividere e costruire con la, col, col, con la famiglia e, col, e col, con la persona disabile il proprio progetto di vita, il proprio progetto, il proprio, il proprio percorso. Alla luce di questo c'è proprio il, la partenza di, di, di questo nuovo progetto sulle uh, autonomie possibili eh, che parte eh, dai referenti eh, naturalmente rivolto alle famiglie che hanno al loro interno una disabilità complessa, i volontari e, e, e gli specialisti o comunque tutto il personale che sono gli educatori, pedagogisti, psicologi e, e quant'altro che lavorano all'interno del, del, del vario progetto. Eh, naturalmente anche qui tutti in un rapporto di assoluta collaborazione, eh, noi stiamo lavorando in tal senso soprattutto allora, così come nelle scuole, voglio dire, no? rispetto a, a piccole disabilità eh, ci sono proposte che possono essere il piano didattico personalizzato. Mano a mano che la disabilità, la situazione è complessa, è chiaro che è importante poter eh, essere, mettersi in una posizione di ascolto che sia il più specifica possibile. Più è complessa la situazione che noi dobbiamo affrontare, più è importante che si riesca a individuare un progetto individualizzato. Per cui noi si sta procedendo a, a un ascolto eh, individuale di ogni famiglia per poi, a rispetto ad ogni famiglia, cercare di... Eh, proporre e costruire un progetto rispetto all'utilità che il nostro, il nostro compito deve, deve raggiungere, quindi cercare di capire i loro bisogni, le loro difficoltà, le famiglie sono molte, molto sole, non solo istituzionalmente, ma è importante che si riesca in qualche modo a trovare anche il modo per fare, attraverso il quale Possono possano radicarsi maggiormente sul, sul territorio, attraverso la struttura dell'oratorio, nel caso di ragazzini, oppure attività sportive, eh, dove, possono, dove possono aderire. Diversamente è chiaro comunque vedere insieme alla famiglia eh, come poter alleviare le loro fatiche quotidiane, naturalmente, perché l'ideale sarebbe, ma qui non per eh, avere delle posizioni per forza in qualche misura ehm, prevenute, insomma. però è chiaro che l'ideale sarebbe che la famiglia stesse bene e potesse condurre una vita il più possibile, positiva, avendo il ragazzo a casa, il bambino a casa. È vero, le difficoltà che presentava prima Michela sono oggettive, sono reali, lo vediamo, insomma, di fronte a certe disabilità è indispensabile un intervento anche quotidiano all'altezza di natura anche sanitaria, che non è una cosa molto semplice. Però, l'ideale sarebbe comunque poter arrivare a ad avere una territorializzazione teritori diversa anche della sanità rispetto a bisogni, a bisogni di questo tipo. Poter avere anche il fatto che le mamme, che sicuramente si occupano sempre maggiormente di queste situazioni, possano in qualche modo essere sostituite, ma anche perché è vero che una mamma non può fare né da educatrice, né da pedagogista, né da psicologa, né quant'altro. La mamma fa la mamma. La mamma fa la mamma e quindi in quanto tale sicuramente un educatore riuscirà ad ottenere determinati risultati. È fisiologico questo, non è una questione di, di, di capacità o di incapacità. Per cui, eh, ritornando al progetto che si sta, sul quale si sta lavorando, ehm, di Autonomie Possibili, l'obiettivo è di riuscire a costruire a livello nazionale, e a livello regionale, una rete permanente che può eh, avere il Movimento Apostolico Ciechi che possa seguire le famiglie, che possa aiutarle a costruire un loro progetto e eh, un progetto anche per i loro, per il loro per i loro ragazzi, attraverso la formazione. La formazione è fondamentale, quindi eh, non a caso all'interno di questo progetto molte risorse, sia temporali che economiche, vengono messe a disposizione della formazione, perché è importante che sia i volontari, che hanno un ruolo fondamentale all'interno di questo progetto, perché i volontari aiutano nell'intervento sulla famiglia, anche quando ci si ritrova a gruppi o sulla famiglia singola, a poter aiutare la famiglia stessa a radicarsi un po' più nel territorio, a nascondersi un po' di meno. Voglio dire, nei comuni più piccoli, nei paesi, cioè è ancora tanta un po' la vergogna su queste cose. E quindi il riuscire a esporsi liberamente, il vivere le proprie problematiche senza doverle per forza nascondere. Ed è importante quindi che ci possa essere anche un radicamento sul territorio attraverso le strutture, non solo quelle istituzionali, ma i gruppi cattolici che ci sono all'interno di un Paese, gli oratori dove è possibile, o comunque tutte quelle strutture che in qualche modo nascono anche per attivare momenti di solidarietà, momenti di condivisione e ...e eh, momenti di convivenza. Quindi la formazione eh, attraverso degli incontri che eh, sono stati e verranno comunque stabiliti da parte del Movimento Apostolico Cecchi... ...ma proprio eh, deve avere lo scopo di eh, formare non solo in termini teorici, soprattutto in termini esperienziali... ...perché in termini teorici ragazzi con una buona bibliografia leggiamo un po' di libri e in termini teorici alcune cose le acquisiamo... Il problema grosso è riuscire a vivere dei momenti esperienziali che possono farci lavorare sul senso di impotenza che possiamo provare eh, di fronte a delle situazioni così gravi, così complesse e così pesanti. Perché se lavoriamo su... Su questi vissuti che ci così, eh, mettono in contatto con queste situazioni molto difficoltose, è l'unico modo per poter avere una posizione di ascolto, una posizione positiva che possa aiutarci ad individuare positivamente, in maniera costruttiva, ciò che, eh, ciò che i, eh, la casistica, le situazioni, che, le famiglie che incontriamo sia individualmente che in gruppo eh, ci portano, perché anche è anche importante non dare delle ricette, però insieme individuare concretamente anche un modo che possa aiutare a vedere positivo e a guardare avanti in termini. Cioè è chiaro che se noi, dire, ci eh, proponiamo di fronte a situazioni problematiche, soffermandoci a quello che il soggetto non può dare, che è già scritto sulla diagnosi, vabbè, abbiamo finito il nostro compito. Il nostro compito è quello di metterci di fronte alle situazioni anche quelle più complesse possibili eh, in termini positivi per cercare di scoprire e di individuare le potenzialità perché è molto, è molto vero anche da un punto di vista eh, psicologico quello che diceva Michela prima che qualsiasi atteggiamento se analizzato riusciamo a comprendere una crisi comportamentale da dove può essere venuta eh, o, o determinate manifestazioni da cosa possono essere nate e solo l'osservazione passiva e non giudicante può aiutarci in questo senso a comprendere, eh, a comprendere eh, come continuare il processo e il percorso educativo, psicologico e pedagogico con le persone con le quali veniamo in contatto.